Il Movimento 5 Stelle eh, voterà no a questo emendamento che tuttavia teniamo, ten vogliamo eh, qui portare eh, appunto al, come dire, sotto la lente di ingrandimento proprio per il fatto che eh, si sia mh, dovuto procedere poi alle modifiche di comune Roma, Comune di Roma o Comunale in Roma Capitale, Capitolino, Roma Capitale, Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina. Mm, a questa elencazione manca giunta perché il riferimento nella proposta di delibera eh, rispetto alla giunta è sempre comunale, quindi anche la giunta dovrebbe essere Capitolina. Eh, probabilmente... Eh, questo errore è stato fatto proprio perché eh, il, mh, la, i proponenti di, questa, di questo atto eh, forse hanno dimenticato di riportare, sul, di costruire proprio i, addosso a Roma Capitale questo vestito, questo atto che invece dicono essere stato fatto su misura di questa città in realtà sembra più che il regolamento sia stato preso così come era stato proposto per altre città e riportato eh, all'interno del percorso degli atti amministrativi di Roma Capitale questo è uno dei motivi diciamo, per cui eh, questa delibera eh, la riteniamo superata cioè neanche diciamo, lo sforzo poi di adattarla dal punto di vista de della terminologia corretta per quanto riguarda la capitale.